Io voglio dire che invece la discussione ha toccato anche e soprattutto in molti interventi, ma nell'ultimo intervento un nodo che ovviamente finisce qui perché non, non, non c'è tempo di aprire la discussione, il nodo del passaggio, del, del, del cambiamento. Cioè, la rivoluzione, io sempre ho sempre pensato, non è una scelta, è una necessità. Cioè, a un certo punto per poter andare avanti devi rompere tutto. Questa è la verità e io credo che il problema che noi abbiamo oggi è questo, che non c'è nessuno spazio visibile per il riformismo, anche nella sua versione migliore. Siamo di fronte, come scriveva Serge parlando dei, degli anni prima del 1914 di se stesso e lui in quegli anni lì ne ha fatti di tutti i colori, compresa frequentare la banda di Rabachon, mi pare giù cioè di lì, come scriveva Serge, siamo di fronte. O no, mi sono sbagliato, eh, continuo a sbagliare sui nomi. Eh, eh, eh, noi siamo di fronte a un muro, cioè tutto quello, cioè non è vero che abbiamo di fronte, se no molte delle nostre discussioni sarebbero più, ed erano più semplici, anche come si dice la critica del passato, quando avevamo di fronte a noi un percorso anche difficilissimo, ma di crescita, eh, di riforma di struttura, cambiamenti, con cui No, noi siamo di fronte. A, a un'oppressione terribile che avanza, a una sconfitta continua che avanza e a forme di resistenza che si trovano immediatamente di fronte non questo o quell'avversario ma subito tutta la forza del sistema contro questo è il problema che abbiamo ma non era di questo che voglio parlare io voglio parlare di una cosa del tema che Piero aveva qui sottolineato come tema della discussione del pomeriggio perché mi aveva molto sollecitato e quindi volevo dare un ulteriore elemento di contributo a, come si dice, non alla discussione, penso, ma alla riflessione. Uh, uh, intanto mi viene in mente un'idea editoriale per Massari, una specie di legge di contrapasso. Eh, penso che lui potrebbe pubblicare, ovviamente ho commentato la discussione, ma anche da soli, i decreti Uh, tutti i, i primi decreti del governo sovietico dopo la rivoluzione del 1900 di ottobre. Tutti i decreti, è non è vero? <ride> Secondo me ti sbagli perché ti dovresti... se ne compra 500 copie, lui e ti eh, esatto. Beh, Beh, come, come sempre, sempre. Comunque, uno di questi decreti, e non dico più il. Bisognerebbe invece leggere, penso non so, il fatto che danno il diritto di cittadinanza a tutti i rifugiati senza. Io credo che andrebbero letti questi decreti, proprio per dire anche l'utopia della rivoluzione. Comunque, uno di questi decreti è il decreto sulla socializzazione, uno dei primi decreti, sulla totale socializzazione delle aziende. Se uno va a leggere quel decreto sembra scritto da Piero Bernocchi cioè nel senso che tutto il potere nella gestione dei luoghi di lavoro viene affidato ai COPAS sostanzialmente, cioè ai comitati aziendali che hanno la gestione diretta di tutte le aziende questo è il decreto sulla socializzazione e nella loro ingenuità ovviamente con tutti i bolscevichi hanno pensato che questa cosa qui funzionasse come si è risolta drammaticamente questa questione si è risolta che dopo sei mesi non funzionava più niente non veniva fuori un bollone eh, e hanno dovuto i compagni Michele Nobile è molto più bravo e più esperto di me, ne sa più di me hanno dovuto richiamare assumendoli come dirigenti in molti casi i vecchi proprietari a dirigere le aziende perché la sola autogestione non funzionava allora, era... Cioè, quindi questo per dire che non è vero che i bolscevichi partivano da un'idea brutale bismarchiana di statalizzazione sono stati costretti anche dalle contraddizioni e forse dal fatto di questo dicevo la cosa dei secoli di avere fatto una scelta in quel momento assolutamente prematura seconda questione condivido molto altre cose ci sarebbe da discutere ma non c'è tempo ma comunque l'analisi dell'URSS fatta da Domino la condivido e la sottolineo con un esempio personale che spesso danno più indicati alle cose. Quando ero funzionario in segreteria ancora i miei primi anni sindacali nella Fion di Brescia, parlo alla fine degli anni 70, mi è capitato un episodio che mi sono spesso ricordato, un compagno di una fabbrica, era andato in una grande fabbrica, di quelle dove si lavorava, si faticava, c'era il padrone duro eccetera, era andato in un'unione sovietica a visitare a fare una visita una di quelle visite che ancora si facevano in quegli anni a fine anni 70 a visitare alcune fabbriche sovietiche ed è tornato entusiasta to dicendomi io ho visto cos'è il socialismo per gli operai io quando sono in linea ho il capo dietro quello che mi guarda non riesco a muovermi non riesco neanche a andare al gabinetto noi siamo entrati in fabbrica visita e un operaio là in fondo ci ha visto ci ha salutato, ha chiuso, la <ride> ha chiuso la macchina, è venuto lì a parlare con noi. Allora, un altro ha chiuso la macchina dal reparto e siamo stati lì, mezz'ora, tutti, con l'interprete a chiacchierare, eccetera, eccetera. E mi ha detto: concludo il ragionamento, metalmeccanico? metalmeccanico, sì, Montes. no, no, no, metalmeccanico, una grande fabbrica metalmeccanica, mi ha detto per me quello lì è socialismo se io potessi fare una cosa così in fabbrica quello lì è il socialismo poi pensandoci un po' mi ha detto ma cosa viene fuori da quella fabbrica mi ha detto ma la faranno la produzione <ride> no vabbè il tema più importante è se la porti a <ride> ecco mi ha detto io ecco forse dice, ci sono dei problemi ecco è vero cioè, cioè noi dobbiamo forse dovremmo, non c'è più tempo perché a volte i comunisti non hanno fatto l'autocritica Michele, i comunisti, la grande maggioranza hanno cambiato campo, risparmiandosi l'autocritica. Questa è la verità. Io, siccome penso di continuare a essere comunista, intendo ovviamente fare l'autocritica, restando fino in fondo, almeno nella mia idea e convinzione, comunista. Ecco, io penso che eh, non si può buttare tutto in quel sistema. Quello è, è stato un tentativo. Assolutamente, prema questo che io penso, prematuro probabilmente, non in grado di affrontare, ma eh, se andiamo a vedere molte delle cose che sono state tentate e costruite, secondo me ci parlano, ancora se ci parlano, dei nostri problemi quotidiani, dei problemi che avessimo il giorno in cui fossimo così forti di conquistare un vero controllo. Eh, del sistema pubblico, dei servizi, di tutte queste cose e di affidare questo controllo a chi lo deve fare, cioè a chi ci lavora dentro e avere anche il problema contemporaneamente però di farlo funzionare e di far rispondere alle sue esigenze. Questa è la grande questione del socialismo, come l'emancipazione di chi costruisce, di chi fa le cose non sia solo la sua ma emancipazione corporativa o personale o di gruppo ma sia un processo, un progresso generale dell'umanità, che lo sia che se eh, ne sia bisogno io lo trovo inevitabile, io penso che mai come oggi eh, il capitalismo sia e lo dobbiamo sentire come nemico del genere umano. Cioè il capitalismo è nemico del genere umano, io lo odio, io odio oggi, Sono più di una volta il capitalismo, vedo il male che sì. fa. Che capire, quindi, ma a maggior ragione sento tutte le difficoltà e la necessità di riflettere su come costruiamo un'alternativa praticabile, vera a questo sistema. A questo